Sono Eleonora e gestisco l'Hotel Plaza di Milano Marittima. Ho scelto Hotel CC perché mi è da subito piaciuta l'interfaccia grafica lato utente e perché ci ha velocizzato di molto il lavoro di back office per cui sicuramente la velocità di utilizzo e la semplicità un vantaggio competitivo nei confronti degli altri alberghi a livello appunto comunicativo con l'ospite. È stato veramente un, un valore aggiunto per noi, sia per, mh, per semplificare quello che era tutto l'invio massivo, <ride> la programmazione, sia anche per poter dare uno strumento ad una segretaria magari nuova. La cosa che ho apprezzato di più è la semplicità di utilizzo e la velocità con cui si riesce a comunicare e, e ad avere a portata di mano, anche magari durante una, una semplice telefonata, tutto quanto lo storico comunicativo con un singolo ospite. Lo consiglierei sicuramente per la velocità e semplicità di utilizzo, per il vantaggio competitivo che può avere a livello grafico rispetto ai propri competitor e per le statistiche che non sono da sottovalutare perché danno un feedback veloce istantaneo su tutto quello che è il lavoro operativo del front office rispetto alla quotidianità del nostro lavoro.